Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao! Oggi faremo una lettura speciale, ok? Andremo a lavorare sull'abbondanza. Per aiutare gli operatori di luce e per insomma eh, ricevere guida e assistenza per quanto riguarda le finanze. Va bene la manifestazione di ricchezza e di abbondanza, perché anche questa è una parte spirituale, abbondanza nella materia, in tutte le sue forme di amore. Eh, utilizzeremo tre mh, cioè utilizzeremo un mazzo di carte. Questa volta abbiamo gli angeli dell'abbondanza di Dorin Virtu, stampate. Da My Life in Italia e andremo a eh, mischiare le carte e a eh, diciamo trovare quattro gruppi. Poi voi andrete a scegliere una pietra che noi metteremo sopra ogni mazzo di carte e voi sceglierete la pietra che più risuona col vostro sacro cuore. Va bene? Eh, prima di iniziare, facciamo una bellissima preghiera all'arcangelo Michele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 la guida divina più giusta per loro in questo momento della loro vita per il loro massimo bene il massimo bene supremo grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie maestro gesù grazie maria regina celeste è fatto è fatto è fatto e così è e così sia ora per sempre e per l'eternità ok quindi noi andremo a mischiare le carte ci saranno due mazzi due che leggerò io e due che leggerà alberto va bene voi scegliete in base a, al vostro sentire chiedete al vostro sacro cuore cos'è per il vostro massimo bene ok prendiamo la prima carta per il primo mazzo adesso dobbiamo togliere l'immagine bene Abbiamo appena mischiato le carte, abbiamo scelto, abbiamo quattro gruppi. Ok? Eh, in, nel primo gruppo abbiamo la Lamettista, nel secondo gruppo abbiamo la Selenite, terzo gruppo Fluorite, quarto gruppo Cristallo di rocca. Allora, le prime due letture saranno fatte da me, le successive due letture saranno fatte da Alberto. Quindi, eh, potrete scegliere in base al vostro sentire. Cosa cosa vi guida cosa sentite più giusto per il vostro sacro cuore ok bene andiamo a vedere il primo gruppo con l'ametista. vediamo cosa gli angeli ci stanno consigliando allora abbiamo lascia andare il risentimento verso il denaro ok secondo lavoro anche part time Va bene? Donazioni decime e volontariato. Allora, eh, molte persone hanno dei rapporti conflittuali col denaro, ok? E soprattutto con, la pers con le persone ricche, con la ricchezza eh, e molte persone hanno dei sistemi di credenze limitanti eh, in base ai quali il denaro è del diavolo, il denaro è la, la cosa più brutta nel pianeta Terra, il denaro eh, è il male. Ecco, bisognerebbe cercare di, soprattutto gli operatori di luce o le persone che hanno fede e fiducia in Dio negli angeli purtroppo hanno questi sistemi di credenze limitanti e alle volte non riescono nemmeno ad avere successo raggiungere l'abbondanza economica perché da una parte il denaro serve per poter vivere per pagare le bollette per mangiare ma anche per fare un viaggio per vestirci per toglierci anche degli, dei piccoli sfizi o delle piccole cose che ci danno gioia nella vita eh, e quindi diciamo questo rapporto conflittuale con il denaro da una parte il denaro ti serve eh, e lo vuoi chiamare a te, però dall'altra tendi a eh, come dire ad allontanarlo dalla tua vita eh, grazie a quei sistemi di credenze limitanti che alle volte non arrivano nemmeno da te, ma ti sono stati un po' imposti tra virgolette dalla società, dal, eh, dal, dai genitori, dal sistema scolastico. Eh, bisogna cercare di, eh, di sciogliere, alle volte anche sciogliendo i cosiddetti voti di povertà. Eh, i cosiddetti patti accordi contratti vi posso consigliare per questo di fare il processo di liberazione dell'arcangelo michele una preghiera che io eh, ho scritto nel 2016 e che ho messo a disposizione gratuita nel sito connessioneangeliche.com che potete anche trovare su youtube sul canale connessione angeliche con l'arcangelo michele ok eh, gli angeli in questo momento per aiutarti a creare più abbondanza nella tua vita ti stanno dicendo che hai bisogno di eh, un secondo lavoro che potrebbe voler dire eh, fare qualcosina in più rispetto a quello che stai facendo per arrotondare magari anziché un lavoro tradizionale fare quello che ti piace quello che eh, ti fa ciò che fa cantare il tuo cuore di gioia magari sei un artista eh, fai dei lavori a mano oppure eh, sei un cantante hai questo sogno di cantare ecco inizia a farlo part time oppure semplicemente sei un operatore di luce che vorrebbe iniziare a svolgere la sua attività per aiutare gli altri, ecco gli angeli ti stanno invitando a iniziare piano piano e magari ehm, prendere part time il primo lavoro e cercare di eh, piano piano introdurre questo, questa tua passione farla diventare un lavoro, molte persone hanno dei sistemi di credenze limitanti Alberto mi parlava di un suo zio eh, che era bravissimo come allenatore di calcio però faceva questo gratuitamente e invece poteva comunque eh, farsi dare almeno un compenso eh, perché comunque ripeto i soldi ci servono per vivere quindi va bene la passione eh, va bene eh, anche farsi pagare diciamo che molte persone magari non hanno bisogno di eh, soldi eh, perché sono ricche però magari hanno odiano allo stesso tempo i soldi ecco un modo per investire potrebbe essere quello di donare di dare agli altri, di fare volontariato, di aiutare gli altri. Eh, gli angeli, eh, non solo gli angeli, ma molte persone eh, che guadagnano anche abbastanza bene o anche alcune le persone che hanno uno stipendio normale hanno la, come dire, mh, fanno questo, eh, donano un 10% di quello che guadagnano per aiutare delle associazioni di volontariato per, la, per aiutare la ricerca eh, sul cancro, su malattie eh, diciamo rare eh, questo è quello che io faccio con tutto il mio cuore eh, proprio per dare una mano eh, alle persone perché questo ci aiuta anche a ricevere di più, donare per ricevere va bene, perché eh, la legge dell'universo è e aí il dare e il ricevere l'energia maschile e femminile in perfetto equilibrio è questo, eh, questo: questa lettura, in particolar modo, adatta a quelle persone che hanno bisogno di guarire, di guarire le ferite dell'anima, di guarire i blocchi legati al denaro e di riequilibrare l'energia maschile e femminile. Ok, ora andiamo a vedere il secondo gruppo. Abbiamo, se avete scelto la Selenite come pietra, andiamo a vedere cosa gli angeli hanno da dirvi ok iniziamo a parlare di abbondanza anche utilizzando parole di abbondanza va bene vedete un po parole di abbondanza quindi smettiamo di parlare di scarsità, ma iniziamo a, a sintonizzarci nella frequenza dell'abbondanza, liberati dal senso di colpa perché questo crea blocchi nel ricevere. Ok, la sorgente è la tua fonte, ok? Quindi eh, questo praticamente è questa lettura è specifica per coloro che hanno bisogno di uscire dalla, dai blocchi, dalle limitazioni eh, legate alla vostra energia ricordiamoci che noi attiriamo quello che siamo cioè noi magari vorremmo eh, con la nostra mente razionale raggiungere un livello di abbondanza maggiore vorremmo più soldi vorremmo guadagnare di più magari abbiamo anche una nostra attività che ci potrebbe permettere di guadagnare di più magari in questo momento ci sono dei blocchi cerchiamo di smettere di parlare male dei ricchi come nella fase precedente eh, magari oh, oh, dire che i soldi sono in nome dell'amore ecco possiamo iniziare a dire grazie perché io ricevo abbondanza economica grazie perché io sono indipendente economicamente grazie perché il denaro mi aiuta eh, a veramente a, a, a, a come dire a risolvere m, tante cose nella mia vita mi aiuta a essere libero perché comunque ci, ci dona la libertà la libertà di scegliere eh, di fare anche quello che vogliamo va bene quindi eh, liberarsi anche dal senso di colpa alle volte noi eh, abbiamo Abbiamo dei sensi di colpa che, che ci bloccano, eh, forse è il caso di perdonarci, magari abbiamo commesso degli errori, eh, magari anche legati ai soldi, legati alla nostra attività, magari abbiamo proprio sbagliato con altre persone. E con gli angeli stanno dicendo perdonati, eh, perché è venuto il momento di, di sciogliere queste eh, queste catene. Il passato è passato, tu non devi vivere in base all'energia del passato, è venuto il momento di creare una nuova energia. Un nuovo flusso ricordati che la sorgente la tua fonte l'amore divino rivolgersi a dio all'arcangelo michele agli angeli per ricevere abbondanza non è peccato va bene Perché purtroppo molte persone eh, ripeto eh, associano il denaro a, a qualcosa di malefico invece il denaro se usato bene eh, se usato in nome dell'amore non solo per soddisfare i nostri bisogni ma come nel, nella lettura precedente anche per aiutare gli altri Quindi magari aiutiamo di più Perché no? Se abbiamo commesso degli errori nel passato Cerchiamo di rimediare a questi errori Cerchiamo di usare bene la nostra energia monetaria Per il nostro massimo bene Magari potete investire anche del denaro Per la vostra formazione Per la vostra crescita personale e spirituale Va bene? Rivolgersi a Dio con intenzioni pure di amore Ci può aiutare veramente a ricevere Va bene? Ok? Eh assolutamente ricordiamoci che l'amore divino è infinito ricordiamoci che dio è abbondanza infinita ricordiamoci che più noi abbiamo più noi possiamo donare agli altri quindi possiamo anche sviluppare non solo l'arte del ricevere, ma anche l'arte del donare. È tutto un collegamento. Se c'è un se diamo troppo, cerchiamo di magari risparmiare un po' o di donare magari qualcosina in più a noi stessi, perché molte persone hanno questo eh, molte persone che in passato hanno commesso degli errori con i soldi, hanno la tendenza a dare dare dare eh, hanno paura di essere egoisti, se magari vogliono donare qualcosa a se stessi. No, ci vuole equilibrio tra il dare e il ricevere diciamo che questa lettura è molto improntata eh, entrambe le letture sul dare e il ricevere sul porre mettere equilibrio a queste due forze a queste energie che sono l'equilibrio nell'universo va bene per fare questo è importante comunque lavorare sul perdono sulla guarigione personale eh, perché quando noi perdoniamo quando noi guariamo il nostro cuore quando noi ci liberiamo dal senso di colpa si apre il cuore quindi siamo più aperti a donare e l'universo eh, ci trova più ricettivi e quindi eh, siamo in grado anche di ricevere maggiore abbondanza nella nostra vita parliamo come che già abbiamo ottenuto quello che desideriamo in nome dell'amore come che già è tutto perfetto e naturalmente agiamo nella direzione dei nostri obiettivi ricordiamoci noi parliamo tanto di legge di attrazione e ricordiamoci che l'emozione associata alla parola all intenzione e deve essere anche seguita da un'azione mirata e focalizzata quindi il denaro arriva a me facilmente può arrivare anche da fonti inaspettate però se noi stiamo lavorando abbiamo un'azienda abbiamo un'attività vogliamo operare nella luce vogliamo eh, far diventare il nostro hobby un'attività un lavoro eh, nuovo un lavoro nostro vogliamo lavorare facendo quello che amiamo, eh, diciamo ci vuole anche azione facciamo sì dice l'arcangelo michele che questo non rimanga nelle lettere, ma che veramente possa essere una cosa concreta, va bene? Una un, azioni mirate, va bene? Ok, ora passiamo al terzo gruppo con Alberto. Benissimo. Allora, qui abbiamo l'ottima fluorite, pietra verde, quindi parliamo sicuramente di cuore di natura. Mettiamo qui. Allora, abbiamo natura generosa non a caso. qui okay. abbiamo screma le amicizie bello questo termine scusate mi avvicino un po' sono un po' imbranato in queste cose attrai non inseguire allora beh anche qui insomma una discreta chiarezza nelle informazioni allora beh natura generosa eh, diciamo che eh, replica molto bene il concetto di abbondanza nel senso che sostanzialmente quando noi andiamo in mezzo alla natura ci rendiamo conto a prescindere che sia un piccolo parco piuttosto che un posto enorme veramente che c'è tutto quello che occorre, no? lì non ci sono le preoccupazioni, non c'è la limitatezza, ci sono spazi sconfinati, ci sono i fiori ci sono gli alberi che possiamo abbracciare, soprattutto se siamo da sole, insomma, perché magari uno se in mezzo alla gente magari si sente giudicato e dice: Oddio, se abbraccio un albero, mi fanno il TSO. Invece, insomma, se, se sono da solo lo posso fare. E le nostre vibrazioni si alzano tendenzialmente rispetto ad un luogo chiuso, perché insomma possiamo usare incenso, dire le preghiere, eccetera. Però è ovvio che uno spazio aperto sicuramente può, può amplificare questa cosa. Ci connette a Dio. Ci consente di fare quattro passi, di meditare, di annaffiare le piante, di uscire col cagnolino, eh, di passare la notte guardando le stelle, perché no? Oltretutto adesso, giusto qualche giorno fa, ho scaricato personalmente un'app bellissima che ti fa vedere le costellazioni, che è veramente gratuita, che è qualcosa di splendido e che ti fa continuamente imparare cose anche perché poi io lo sapete sono appassionato di astrologia quindi mi faccio tutti i miei trip e devo dire che è un ambito veramente infinito um, ok quindi direi che con questa prima carta siamo a posto poi screma le amicizie quindi naturalmente eh, sempre il solito discorso potenzialmente possiamo essere amici di tutti eh, però non siamo fatti per tutti ci sono persone con cui noi siamo più compatibili no? eh, è normale che se tu passi buona parte del tempo con persone che sono lamentose o che fanno cose opposte alle tue e quant'altro eh, è chiaro che c'è dell'influenza sulla tua vita è inevitabile quindi attenzione alle persone con cui stiamo a quello che facciamo cerchiamo ovviamente se noi siamo operatori di luce di stare con persone che valorizzino questa cosa perché se stiamo con persone che sono scettiche che parlano male di noi magari davanti a te dicono una cosa e dietro ti dicono l'opposto evitiamo evitiamo perché insomma è fondamentale questa cosa voglio dire noi abbiamo tutto il diritto e anche il dovere di esprimere la nostra luce di, di, di dire quello che ci fa stare bene ma Abbiamo bisogno intorno di persone che ci supportino, non di persone che mettono in dubbio, eh, che non ci credono, che ci abbassano. No, non è il caso, quindi anch'io, insomma, personalmente sto diventando sempre più selettivo, sempre più focalizzato e mi rendo conto sempre di più che davvero, insomma, le persone, i contesti giusti per noi sono pochi, ma questo... Questo va bene perché ci consente di evitare di buttare via energia, andiamo sempre più focalizzati, è inutile disperdersi, no? andare di qua e di là, ma vediamo, no. Oramai man mano che si affina l'intuito, anche con le preghiere, si capisce sempre di più dove, dove dobbiamo andare a parare. Bellissima anche questa carta, attrai non inseguire. Questa è una delle basi della legge di attrazione, no? nel senso che se tu lavori sulla tua vibrazione interna, attrai. La tua vibrazione la fa da padrone. Se tu insegui a qualche livello, lo si sa benissimo, è così anche in amore, tendenzialmente eh, magari sì le cose ti arrivano, però c'è un grande sborso di energia e, e, e non sempre va bene. Poi per esempio il buon Osho diceva in amore vince chi ama, ovvio. Ma lavoriamo su di noi prima di tutto. Cioè lavoriamo sulla nostra vibrazione, sulla nostra frequenza e consentiamo in questo modo all'universo di fare il proprio dovere, tra virgolette, cioè non mettiamoci al posto di Dio. Noi facciamo la nostra parte, ma lasciamo anche che l'universo faccia la sua. Noi siamo una parte di Dio, non siamo Dio. Usciamo dalla superbia. E... Quindi, sì, anche questa insomma, è molto chiara e ci invita veramente a lavorare su di noi. E ultimo mazzo abbiamo cristallo di rocca che è un'altra pietra meravigliosa insomma che ci aiuta a, a fare chiarezza lavora concretamente l'aspetto della concretezza è fondamentale perché ok gli aspetti astratti ok i sogni però poi se non radichiamo se non manifestiamo rimane tutto lì nell'etere molto bello ma non esce nulla Basta lamentele, l'ho detto prima, lo ripeto, soprattutto in questo momento direi che le lamentele sono puro veleno. E Infine sciogli i voti di povertà, ecco già prima c'era la carta donazioni decime eccetera e qui ce lo ribadisce molto bene ancora di più. Allora, ehm, insomma lo dicevamo anche, anche ieri nel video, eh, sogni, preghiere ma ci vuole anche l'azione azione ispirata, guidata dal cielo, naturalmente non azione eh, così alla Carlona, e con tenacia ovviamente tutti i giorni, poco tutti i giorni, piuttosto di fare un giorno 5 ore di essere prosciugati il giorno dopo non si fa nulla, posto che ci sta anche il riposo per carità di Dio, però pochino tutti i giorni secondo me è l'ideale e poi naturalmente tutto arriva pian pianino cioè concentriamoci sul primo passo cioè se il mio obiettivo è quello di salvare gli animali eh, prima di tutto non devo pensare a salvarli tutti ma non perché non li voglia salvare tutti ma perché si crea già un'aspettativa, una resistenza io intanto vado uno alla volta, mi informo vado al canile, faccio del volontariato, parlo con le persone uno alla volta, pian pianino, il primo passo, no? come il respiro. Intanto inspiro e poi pian pianino espiro, perché sennò è tutto velocizzato, no? è tutto compulsivo e, e si va in, in paranoia. Basta lamentele, giustamente, perché la lamentela è veramente un vampiro di energia dal mio punto di vista, nel senso che è l'opposto della gratitudine. Cioè, ehm, è un una grande mancanza di, di fiducia, di approvazione nei confronti di Dio e dell'universo, è una cessione di potere molto pesante, personale, ed è un'assenza di, di, di sicurezza, di assertività, perché eh, cioè sono proprio delle reazioni automatiche, no? a prescindere che siamo in mezzo al traffico, piuttosto che stiamo cercando di creare qualcosa, la lamentela è ah, ma guarda come vanno le cose, mamma mia, non sono abbastanza bravo, eh, ma agendo, agendo, tutto si crea, no? Se tu stai fermo, eh, o se ti focalizzi troppo su quello che manca, è una scelta tua ed è normale che poi l'universo ti mostrerà sempre di più di queste cose non positive. Eh, cerchiamo di ringraziare, di perdonare. Ogni cosa che accade eh, è per noi, non a noi. Cioè, cerchiamo di non... Andare nell'importanza personale, nella resistenza, eh, ma di vedere veramente le cose come un dono, anche quelle apparentemente più brutte. Eh, perché questo ci consentirà veramente di imparare continuamente lezioni, di fare esperienza e di andare sempre di più verso il Dharma e non il Karma. Cioè ho fatto una lezione, ho fatto un'esperienza, basta, non devo più ripeterla, voglio dire. E questo è un altro aspetto, devo dire, mi ricordo un po, di, un po' di tempo fa il Papa che aveva scritto un libro, credo con una persona, aveva detto basta la mentele, ragazzi, mettetevi in, in camera questo, questo cartello, questo foglio con scritto basta lamentele. cioè cerchiamo di eh, lavorare e di non buttare via il tempo lamentandoci, soprattutto in questo momento eh, è fondamentale essere positivi, la lamentela non porta a nessuna parte. Infine sciogli i voti di povertà. Perché giustamente eh, i voti sono delle limitazioni, no? quindi uno in questa vita o in altre vite può aver scelto più o meno coscientemente di fare dei voti di povertà, di obbedienza, di silenzio, di castità, ce ne sono un miliardo, vengono elencati fra l'altro nel processo di liberazione non sto qui a fare, a fare tutta la lista. Uh, fatto sta che eh, se tu non li elimini questi voti questi blocchi te li tieni e poi si manifestano fisiologicamente delle limitazioni nella tua vita no quindi uh, come diceva anche la carta precedente no donazioni decime volontariato allora un conto è se tu coscientemente decidi di dedicare del tempo al volontariato fare cose gratis Donare, vuoi donare l'otto per mille a una fondazione per bambini in Africa, lo decidi tu, eh, ma diverso invece è se ci sono, eh, come dire, proprio de degli accordi di, di vite passate, magari medievali, di chissà quanto tempo fa, in cui magari ci siamo impegnati veramente a, non lo so, a servire qualcuno, abbiamo, appunto si parlava prima anche di sensi di colpa, di rabbia, probabilmente sono cose che ci portiamo dietro magari da antenati, no? da, da persone molto potenti che ci hanno inculcato, ci hanno trasferito questa cosa, basta, cioè andiamo oltre, a meno che uno invece non decida personalmente di portare avanti questi voti però ripeto sono delle limitazioni più o meno pesanti nella propria vita che noi insomma consigliamo di togliere francamente anche perché tra l'altro eh, queste cose liberano noi ma anche altre persone voglio dire quindi eh, guardando un po' complessivamente tutte le carte anche se poi ripeto ciascuno di voi avrà scelto giustamente un mazzo, una pietra ben precisa però tutto è collegato quindi si parla di un secondo lavoro lavoro olistico di trasmutare le emozioni, di parlare in modo positivo, espansivo e di essere collegati soprattutto tramite la natura alla fonte, con delle azioni personali. Quindi penso che sia una lettura veramente incredibile personalmente, proprio di... di di grande abbondanza quindi sì, basta sì. Non, non direi altro penso che benissimo bene noi per oggi abbiamo finito mi raccomando lasciateci nei commenti eh, la, vo la vostra impressione se la lettura risuona eh, con la vostra situazione attuale se avete delle domande scriveteci e noi saremo felici di rispondervi anche con un altro video certo. noi vi salutiamo un abbraccio grande grande grazie mille a presto, a presto. ciao ciao, ciao.